Non riesco a credere di essere fuori, di essere qui, insomma, con te, in Italia Eppure io Vorrei solo che le circostanze fossero diverse, capisci? Sì, già. La vista è migliore da quella parte Ah, oh. uh, quindi tu sei già stato qui? Credo sia la terza volta Ho sbrigato un paio di laboretti Con Sullivan? Beh, sì Ah, non si può salire sul ponte oh, Dio. Beh, c'è quella trave a vista in basso Sai agganciarla con la corda? Se so agganciarla con la corda Guarda qua Sto guardando Io... Uh, L'ho mancata Beh, sei. È tutta una questione di polso Fincare un'occhia Visto? Sì, niente male Per un secondo tentativo ah. Ah. Ah. Visto? Ah, oh, sei un professionista Tocca a te Wow Scambiamoci di posto Sari su di me, ho una buona presa D'accordo eh. Ehi, potremmo aggrapparci a quella trave eh, Certo Proviamo. <ride> Al primo tentativo. Nessuno ama gli esibizionisti. Ok, forza Nathan, forse potresti calarti per raggiungerla. Ci sono? Ok. Shhh, aspetta. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene in lista. Ehi, hey, è scommesso sulla partita. Inghilterra vincente. Inghilterra! Traditore! Ehi, hey, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, via libera. Santo cielo, l'hai visto? Quel mercenario era armato fino ai denti. Dovevamo portare le pistole. Sam, filerà liscio, non ne avremo bisogno. Spero che tu abbia ragione. Ah, quanti anni sono passati? Sono le piccole cose a mancare di più. La nostra finestra. Dovrebbe tenere. Forza, scendi! Raggio è più doloroso eh. di quanto ricordassi. Sì, non dirlo a me. Allora, che mi dici? Dico, gli altri reperti quelli che mi sono perso. Sei riuscito almeno a fotografarli? Magari Elena ne aveva filmati alcuni, ma la telecamera è andata. Che peccato. Ho dei disegni, però. Posso mostrarteli al ritorno? Dei disegni? Gli hai appesi al frigorifero? No, ma sono bei disegni Ah, immagino Non so come arrampicarmi qui Interessante. Forse volevi dire instabile. No. no. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Sarebbe un casino se sbagliassi ora Questo è certo Ma io non, non sbaglio, sbaglio. Nathan Cosa? Ah, oh, giusto Ok Tutto bene? Sì Come sto? Come 400 milioni di dollari <ride> Andiamo D'accordo, ti seguo Salì. Sai perché adoro le feste degli avanzi di galera? Sentiamo. Nessuno si lamenta se fumi in casa. <ride> <ride> Quanto tempo. Troppo, ragazzo. <ride> Ricordi il mio defunto fratello, vero? Victor? Che mi venga un colpo: 15 anni. Già. È bello vederti vivo. Sì. Mm -hmm. Cerchiamo di tenerlo in vita recuperando la croce, eh? Sì, um, a proposito... Cosa? Che è successo? Venite, vi mostro una cosa. Guardate. È la croce di Avery? L'hanno tirata fuori poco prima che arrivaste. Hanno cambiato l'ordine dei lotti. Serve un sacco di grana per fare una cosa simile. Quanto manca prima che inizi la sta? 10-15 minuti al massimo. Ci sarà pure un modo per prenderla. L'unico piccolo problema è quel centinaio di testimoni là okay, sotto. Ok, ok, ma basterà un diversivo. Tipo? Tipo... Eh, tipo non lo so. Ma deve esserci un modo. Se le guardie ci vedono vicino alla croce... <ride> e se non ci vedessero? Hm? Ragionate come se non foste mai stati in prigione. Se vuoi fare qualcosa di proibito, aspetti che spengano, spengano le, le luci. luci. Già. Dov'è il quadro elettrico generale? L Aerazione. Elettricità. Eccolo, qua su Basta arrampicarsi e tagliare la corrente. E prendere la croce. Ci sarà un generatore d'emergenza. Questo ci lascia pochi secondi di buio in cui agire. Dovremmo essere vicini alla croce quando saltano le luci. È impossibile avvicinarci senza farci Scusate, notare. Scusate, signori. Antipasti? Oh, no, grazie. Ciao. Come stai? Ciao. Concentrati. Un cameriere non si nota. Potrebbe andare. Mm. Funzionerà <ride> Bene Allora, io arrivo all'interruttore e taglio la corrente Faccio il cameriere? Sei il ladro migliore mm. Tu scendi di sotto e tieni d'occhio la croce, ok? Se noti qualcosa di strano, ci avvisi Ricevuto Bene Forza, possiamo farcela Pronti? Sempre Forza, seguitemi Passiamo dalla cantina Victor, il tempo è stato clemente con te Grazie. Forse è scusi, sono vegano. Davvero? Ci hai creduto? Ti ami, ne no? È difficile distrarsi in qualche modo. La mostra con alcuni oggetti che provengono La è da questa parte, andiamo. Oh, cari lusso. Ci mancava lo schifo di Tecno Europea. Mi dispiace. Ci siamo. La oh, cavola è chiusa. Prima era aperta E adesso? Scassiniamo? Uh, no, è elettronica Troviamo un'altra strada L Avete visto? Scheda tasca sinistra Faccio io Wow wow wow wow sei sicuro? Ci sono un sacco di occhi qui è solo un borseggio, ce la faccio. D'accordo. Non fare casino. Non ci sto neanche provando. Lo vedo. Come i vecchi tempi, ok? Distraggo, del colpo. Ci stai? Sì. Bene. Vai. E dubitava di me? Sono porta di fare. Magnifico. Quando torno un po'. Hai sentito. Adoro i professionisti in azione. Ok. Bene, eccoci qui. Queste ci serviranno. Ottimo. Buona fortuna. Ci aggiorniamo. Mani in alto. Ciao, Victor. Ciao, Nadine. Che piacere rivederti Questa volta ti ho colto di sorpresa Allora sono lieto non sia una pistola vera Non ti avrei riconosciuta senza uniforme Già, sai com'è A volte per lavoro devo tirare fuori il mio lato femminile Ti vedo in forma comunque Anche tu non sei male Qui mi sento fuori luogo Non sai so che piacere incontrare qualcuno che parli la mia lingua anche se tu sei americano. Per questo prenditela con i miei genitori. Stavo andando al bar. Ti prendo qualcosa? Sì, uno scotch con ghiaccio. Torno subito. Nate, hai sentito tutto? Sì, furbetto. C'è una ragazza che ti fa la corte. Già, Nadine Ross mi sta offrendo da bere. Nadine Ross? Sbaglio o ha un esercito di mercenari? La coastline. Shoreline. Sì, giusto. C'era ruggine tra voi. Chiamiamola ruggine. Per fortuna non sembra portarmi alcun rancore. Io qui sono pronto. Ok. Bene, noi ci siamo, Sally. Tu non cacciarti nei guai. Ci proverò. Ci sei? Sì, andiamo. Dobbiamo scoprire dove fanno pausa cuochi e camerieri. Potremmo tirarne fuori uno dalla cucina. Allora cerchiamo la cucina. Wow, c'è abbastanza cibo da sfamare una città. Nathan vieni a vedere. ecco qua. E luce fu. Un bel impianto elettrico. Non hai una torcia? Sì, può andare. Sempre una buona idea farsi accompagnare da un fumatore Tranne quando bisogna correre oh, Accidenti, i fumi dell'alcol cominciano a darmi alla testa Per fortuna guida Salli. Vicolo cieco. forse l'accesso ai condotti è dietro alle botti Quel vino dannata deve valere parecchio sì, forse forse casare ha un debole per il buon vino. Qualcosa mi dice che non ha nessuna intenzione di scappare. Ehi! Hey. Dovremmo preoccuparci che Victor stia chiacchierando con Nadine Ross? Ho sentito tutto questo. Non preoccuparti per Sally, c'è sempre a cavarsela. Condotti, la nostra via d'uscita. Ehi, hey, ce la faccio. Non ho bisogno del tuo aiuto. Sto tenendo l'accendino. Tieni l'accendino. di quanto sembri è molto più polveroso Ssh, maledizione cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? sembra anche delle mie in quella roba sul naso c'è carenza di camerieri di... a ah, tu dei piatti non la differenza. Aspettare. questa gente meriterebbe un calcio nel culo Hai una bottiglia da vale. là. Andiamo. Merda. La perda. La perda. Ok. rubati ai ricettatori sì. aria fresca arriviamo Vedi l'edificio con la torre radio? Intendi il ripetitore? Che? Vabbè, è la sala del generatore. Sì, hai ragione. Troviamo un modo per superare il cancello. Sam, qui! Ti sollevo io! Ok. Bene! <coughs> Per fortuna sei ancora in forma Ecco Sally, siamo usciti dalle cantine Andiamo alla sala del generatore Com'è la situazione? Sali, ci sei? Eh, forse è un problema di ricezione Sicuramente sta bene B, ecco la cucina E eh, ovviamente, ecco Sam, guarda, forse potremmo usarla per trovare una finestra e calarci nelle cucine. Ottima idea. Io ti sollevo tu occupati della scala. Ok. Ci sei? Ah. Occhio, occhio. Mm -hmm. Buonasera Ma che sta facendo? Piano con i civili, Sam Capirai, ci sveglierai mutante col mal di testa A noi capitava spesso, no? Già Ok, io ho da fare E tu hai da fare Già Ok, verso la sala del generatore Sam, tutto ok? Sì, a parte i pantaloni troppo attillati Beh, sono la moda del momento Davvero? Beh, quando sei a Roma ah, Perché siamo in Italia, lo capite Bene, torno tu... alla calore, bravo, fino a di bene Vediamo, Sam, ci sei? Sam? Salli eh. Perfetto Ok, è come andare in bicicletta. A centinaia di metri da terra. Ragazzi, se mi sentite, vedo la sala del generatore. Sarò lì a breve, o quasi. Non ci credo, l'avete scampato No, in realtà no No, siamo rimasti bloccati dentro per un mese mm, E il povero cavallo? Beh, a bordo avevamo un sacco di carote Conosci qualcuno? No, pensavo di sì, ma no Non mi hai mai presentato il tuo famoso socio, Drake Il mio... Ex socio. Mm. Ormai è un po' che lavoro solo. Drake non c'è più. Ah, Vale a dire morto? Oh no, diciamo in pensione. Mm. Dicono che Righi Dritto si è sposato. Oh. Beh, allora è come se fosse morto, no? <ride> Victor Sullivan, come diavolo stai? Rafe? Quanto tempo è passato? Dieci anni? Dodici? Quindici? <ride> Fantastico. Dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morta. Ah sì? Pensavo gestissi l'azienda di famiglia. Ora è la mia azienda. Sì, quello è il lavoro ufficiale. Oh, oh un lavoretto niente male. Scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta. Beh, certo. Ma che gusto ci sarebbe? Ultimamente mi interessano solo i pezzi pregiati, mm. la roba grossa. Su cosa dovrei puntare questa sera? <ride> sì, come se avessi i suoi soldi <ride> Ma... <coughs> Detto tra noi, ho visto che hanno invertito i lotti mm. Ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta mm. Beh, ricordati dove sei Qui nessuno si è arricchito rigando dritto Per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così Mi spiace dovertelo dire, ma ora lavori per un americano. Come? Questa volta siamo soci. Capisco. Wow, una coppia esplosiva. Tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo, un crocifisso di legno intarsiato della collezione Trotten. Beh, non farò il terzo incomodo. Divertitevi voi due. Eh? Aspetta un po', Sally. Come l'hai scoperta? Cosa? Cosa avrei scoperto, Rafe? Nadine, forse il tuo socio ha esagerato con i Bloody Mary. Basta stronzate, nonno. Non so come tu sia riuscito a entrare. Ma se solo pensi di partecipare all'asta della Croce di Avery, sappi che ne uscirai. in una cassa da morto. Beh, ci siamo capiti. È stato un piacere. Cazzo, dove diavolo sei? Ok. Il generatore. Posso farcela. Diavolo, perché ho scelto il generatore? Yeah. <sighs> Dobbiamo fare anche gli elettrici. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo. Pronto. Ci siamo Ora, dove diavolo sono gli interruttori? Ah, oh, merda Sam, Sally, ci siete? Dannazione, ragazzo, dov'eri finito? Ce l'ho fatta, con qualche contrattempo ma... Se puoi tagliare la corrente dovresti farlo ora Ok, ma mi servirà un minuto per arrivare al pannello Non abbiamo un minuto, Rafe, sta per andarsene con la vostra croce Aspetta, cosa? Rafe? Rafe è qui? Sì, Rafe è qui. È e al momento stato stato la sua offerta stato stato è quella più alta. più alta. Beh, tu rilancia. Con cosa? Sì, non me la posso permettere. Sally, la stiamo rubando, ricordi. Siamo e se capisce mille che è un blef... Non succederà. Siamo a 90.000. Qualcuno offre di più? Ragazzi, se non prendiamo la croce sono un uomo morto. Sì. Ma se faccio l'offerta più alta moriremo tutti. Sally, ho bisogno di un po' di tempo. Se nessuno offre di più. Fidati di me. 91. 90 no, Al diavolo. Bene, abbiamo un'offerta da 100.000 euro. Grazie. Nessuno vuole rilanciare? Abbiamo un'offerta da 110.000. Fatto 30, faccio 31. Questa offerta. Tranquillo, tra un attimo sarai salvo. Me lo auguro. Ok, devo solo rompere il lucchetto. Abbiamo un'offerta no. di 130.000. Siamo ora a 140.000 Niente. Il signore laggiù porta l'offerta a 150.000 euro. Forza. La situazione comincia a farsi calda qui. Sì. Nuova offerta. Siamo a 160.000 euro. Sì. Con l'offerta del signore saliamo a 170.000. Sì. Adesso abbiamo un'offerta di 180.000 Finalmente. 000. Un'altra offerta alla cifra di 190.000 euro. Bene, sono all'interruttore. Pronti? Sono nato, pronto. Victor? Un secondo. Il signore ci offre 200.000 euro. 500.000! Oh. Vediamo di farla finita. Ehm, uh, grazie. Bene, l'offerta attuale è 500.000 euro. Il signore desidera rilanciare? <ride> Mi stavo quasi preoccupando, Victor. Volevi che ti uccidessi? <ride> ok. Roviniamo la serata a questo stronzo. Nessun altro? 501. 502. Dichiaro il lotto venduto per 500 euro. Signore e signori, mantenete la calma. Il generatore d'emergenza si attiverà a momenti. È sparito! Oh! Sbarrate tutte le uscite! Nessuno oh! deve lasciarmi... Vattene, le fate di mezzo! Fermatelo! Ehi, hey, fermate quell'uomo! Fermo! Che state facendo così? Lo fate scappare, mi capite? Sparisci. D'accordo?